Eccoci tornati in diretta. Allora, con il nostro speciale elezioni 2022, ovvio che fosse così per analizzare questo voto che era tanto atteso, anche se evidentemente non tutti erano dell'avviso visto che c'è stata un'affluenza decisamente in calo rispetto alla precedente tornata elettorale anzi mai così bassa però di fatto il risultato è stato nettissimo quindi la vittoria del centrodestra con il trionfo di eh, Fratelli d'Italia che ha guadagnato il 26% um, allora saluto Vittorio Feltri dalla redazione di Libero, direttore editoriale Vittorio buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito. Allora, eh, i sondaggi hanno sempre parlato di questa vittoria del centrodestra e soprattutto del trionfo di Giorgia Meloni. Te lo aspettavi così evidente? Partiamo da qui. Ma eh, questo risultato era ascoltato anche perché eh, i sondaggi già avevano dato delle indicazioni precise, soprattutto i sondaggi eh, della Ghisleri che era brava di tutti e che addirittura aveva anche annunciato che probabilmente molti sondaggi erano sottostimati rispetto a quello che sarebbe successo alle urne comunque eh, nulla di strano nulla di, di particolare sono anche soddisfatto che le cose siano andate così Tra l'altro già mi aspettavo anche il calo della, della lega perché Salvini ha commesso una serie di errori impressionanti negli ultimi anni e quindi era fatale che perdesse eh, de, de, delle posizioni, ha perso forse più del, del, del previsto, ma questo deve indurre i, i capi leghisti a cambiare registro perché così non possono andare da nessuna parte. Dopodiché Berlusconi è riuscito a reggere nonostante l'età, nonostante le fughe anche da, dal partito, però insomma tutto sommato il suo uh, risultato è apprezzabile. Ok, ecco. Lega, a, a, direttore, hai già detto, uh, però quest, Lega e Forza Italia adesso Lega. sono proprio vicine, no? Forza Italia è già da un po', insomma, che uh, uh, non, non, non, ha, non è in buonissime condizioni, ma la non Lega. Sento più in te. Mi, se mi senti Vittorio? Vediamo se, eh, vediamo se riusciamo a sentire. Dicevo, la Lega ne nella coalizione di centrodestra è la vera sconfitta, secondo te? Beh, ma non lo dico io, eh, lo dicono i numeri. Eh, non dimentichiamo che alle elezioni eh, europee, le ultime, la Lega aveva raccattato il 34% dei voti, una cifra spaventosa. E allora che è arrivata sotto i 10 eh, deve interrogarsi e fare un esame di coscienza e analizzare dove ha sbagliato. Dove ha sbagliato? Io nel mio piccolo eh, già eh, avevo, mi ero espresso in questo senso dicendo a Sanfini che era assurdo uscire da un governo senza spiegare perché e poi entrare in un governo analogo a quello che aveva abbandonato con la giunta dei... Eh, de, de, degli ex comunisti e questo non poteva che sconcertare il suo elettorato e poi partecipando anche al governo Draghi è dato, la Lega si è data la zappa sui piedi e i risultati oggi sono da, sono da, cioè sono mm. da vedere, bisogna prendere atto e cercare di eliminare gli errori che hanno portato al disastro. Il centro-sinistra invece, come lo consideri per centro-sinistra? Adesso analizziamo anche mh, con insomma, mh, le altre forze politiche, Beh, abbiamo già accennato al fatto che Di Maio insomma, è stato uno dei, dei super sconfitti, il suo partito non ha, raggiunto, no, ha preso l'1%, ma il centro-sinistra comunque dove il PD resta il secondo partito italiano però insomma ha avuto veramente questa, dis, questo distacco totale dal centrodestra, eh, anche questo te certo. lo aspettavi, ecco. come, come, come, qual è la sinistra di oggi Vittorio? Allora io me lo aspettavo, l'ho anche scritto quindi non sto parlando a, a Vambera, eh, soprattutto il mio non è il discorso del, del giorno dopo, eh, io ho capito da, da molto tempo che eh, la sinistra è diventata un partito antiquato eh, che galoppa eh, sui luoghi comuni, sul politicamente corretto, eh, sulle questioni diciamo, riguardanti gli omosessuali, tutte cose che al popolo interessano relativamente, comunque il popolo ha bisogno di, di altre rassicurazioni, no? di questo. Sì, pertanto sì. Eh, il fatto che invece la sinistra eh, abbia perso quasi tutto il tempo preelettorale attaccando la Meloni, dandole dalla fascista, questi discorsi così scontati e stupidi, ha portato al risultato che ormai è sotto gli occhi di tutti. Quindi la sinistra deve rinnovarsi soprattutto deve diventare un partito serio e non un, un, un, un agglomerato di... di di, di gente che, che pensa alle stupidaggini anziché ai problemi degli italiani. Ecco, eh, tu hai citato eh, la, la parola fascismo, te l'avrei chiesto. chiesto, insomma non è solo la sinistra che evoca il fascismo pensando a, alla, alla formazione di Fratelli d'Italia, ma abbiamo visto anche alcuni eh, quotidiani stranieri, insomma addirittura chi dice il primo governo di, di estrema destra dopo Mussolini, cioè che voglio dire, eh, però ti faccio Um, intanto Salvini sta parlando, insomma, tutti questa mattina ovviamente rilasceranno delle dichiarazioni in conferenza stampa, sarà interessante capire poi nei prossimi giorni uh, come si susseguiranno queste, queste informazioni, appunto fascismo in realtà, e poi ti aggiungo perdonami, collegato al tema del fascismo, questo silenzio un po' assordante che arriva dall'Europa, cioè l'Europa non ha commentato la, la vittoria del centrodestra. Ma io penso che l'Europa sia un po' sconvolta da questo risultato elettorale perché era abituata a considerare eh, l'Italia non un'invitata ai tavoli di Bruxelles, ma eh, una specie di, di sguatera che doveva semplicemente ubbidire e basta. Con la Meloni eh, il gioco cambierà, la Meloni sarà naturalmente filo europea ma vorrà avere eh, un posto a tavola come tutti gli altri eh. cioè non vorrà essere tollerata quindi è chiaro che eh, l'Europa in questo momento sia un po' spaventata perché avere un interlocutore come la Meloni è molto diverso che avere come interlocutori non so io Gianni Letta con la gente lì insomma. Mm. ecco Vittorio eh, prima adesso mm, poi ti saluto direttore, ma diamo, ovviamente adesso dovranno iniziare tutte le operazioni per la formazione del governo, chiaramente avremo modo sì, evidentemente riparlarne, ma diamo già per scontato che sarà Giorgia Meloni la Premier? Beh, questo mi sembra scontato, visto che è considerato che lei è il leader del partito che ha stracciato tutti gli altri, quindi sarebbe addirittura non dico una scorrettezza ma quasi una, uh, una vicenda comica che venisse scantata la Meloni che è protagonista di una vittoria storica mm. dico, domanda provocatoria in chiusura eh, c'è chi dice che Mattarella non sarà molto per la quale per dare l'incarico di, di governo a lei a ah, un darsi però queste sono supposizioni Mattarella dovrà osservare diciamo le regole del gioco e le regole del gioco sono esattamente quelle e che vorrei ricordare cioè chi vince le elezioni il leader del partito che eh, praticamente eh, si impone su tutti gli altri ha il diritto eh, di guidare il governo se poi non sarà capace di guidarlo eh, ci sarà eh, l'opportunità di, di sostituirla ma al momento è chiaro che lei l'erede al trono Ecco, ma perché fa così paura? Poi davvero ti saluto Vittorio, Giorgio Meloni, c'è cioè, paura tra virgolette. Ma paura perché che poi? Non si fa paura della eh no, io, Infatti non ci siamo mai amico. chiesti perché? eh, Perché fa sì. così paura? Non lo so perché faccia paura, io la conosco da, da, da qualche anno, ho con lei un buonissimo rapporto, è una persona civile, educata, eh, pronta ad ascoltare e ovviamente anche a replicare, però insomma... Avere paura della melodia significa veramente coprirsi di ridicolo. Mm. Grazie Vittorio Feltri per essere intervenuto da noi in questa mattinata importante. A presto, naturalmente, anche con la, la nostra trasmissione insieme. Eh, ti ringrazio sì. per, la, per la disponibilità. A Grazie a Vittorio Feltri. Ciao, un Direttamente Ciao. da Libero.